Si è appena conclusa la seconda edizione di Cioccolato sotto zero e io personalmente da direttrice della scuola e quindi eh, da persona che ha visto i ragazzi eh, tutto l'anno sono un po' più coinvolta, quindi eh, è sempre bello vederli crescere, quindi vederli eh, arrivare che, che non sanno tenere nemmeno una spatola in mano per certi versi e poi arrivare a, eh, a concludere il loro percorso fa facendo queste torte che alla fine sono state molto, molto belle. Ci è piaciuto come hanno lavorato, quindi dal punto di vista della pulizia e dell'organizzazione non abbiamo... Eh, nulla da, da eccepire, almeno io, e, e niente, sono molto soddisfatta e voglio fare i complimenti a tutti quanti, quindi bravi, bravi tutti.